Oggi sono le short circuit evaluation, che altro non sono che delle espressioni che ritornano sempre un valore e vengono spesso utilizzate o appunto per riassumere quello che può essere un if statement o perché tante volte, soprattutto con React, ci troviamo in delle condizioni in cui abbiamo l'obbligo di restituire sempre un valore e quindi non possiamo rimanere incagliati in quelli che sono degli if statement che magari non ritornano nessun, ness, nessun valore. Oppure possiamo semplicemente riassumere quello che fa un if statement eh, in una semplice riga di codice, che è quello che andremo a, a fare in questo caso. Come vedete ci troviamo di fronte semplicemente a un if che controlla quello che, sia, quello che è scusatemi, il valore di valore, e a seconda che sia false, quindi 0, null, undefined, o semplicemente false, o una stringa vuota come in questo caso, console non solo una stringa nel caso avesse un valore, console.log il valore, ma noi appunto questa operazione possiamo riassumerla praticamente in un'unica eh, un riga di, di codice è esattamente quello che, che andremo a, a fare, ovvero utilizzeremo la nostra short circuit evaluation per assegnare in maniera dinamica eh, il valore della nostra costante soluzione in base a quello che è il valore della nostra variabile che adesso diventerà una costante con lei costante valore e andremo a console.logare la nostra costante soluzione come vedete al momento è una stringa vuota le short circuit evaluation si costituiscono sono composte dall'utilizzo di quelli che sono l'or e l'end operator nel primo caso quindi nel caso del nostro or operator ci permette di fornire un valore alternativo qualora la condizione che stiamo andando a verificare fosse false o comunque il valore fosse falsi come in questo caso quindi quando io controllassi che il valore di valore esistesse quindi valore or non sono una stringa come vedete ottengo dal console log non sono una stringa perché valore è false quindi valore oppure nel caso valore fosse falsi non sono una stringa se io quando andassi ad apporre a un valore a valore tipo a io otterrei a perché valore è esistente e infatti anche il nostro quoca che è l'estensione che utilizzo per avere direttamente il console dopo il console log ci dice che questo codice è stato eseguito parzialmente perché una volta verificata questa condizione JavaScript non va avanti e, console logga soluzione quindi lor operator ci permette di diciamo offrire un valore di default qualora quello che noi stessimo verificando non fosse falsi molto utile per tutte quelle per tutte quelle situazioni in cui non sappiamo davvero se il valore eh, che ci aspettiamo arriverà davvero nel caso appunto avessimo un, un valore di default che vogliamo assegnare nel caso non ci venisse passato nessun valore immaginate con un'immagine se noi qua avessimo al posto di, eh, di, di valore avessimo semplicemente img, mettete caso che img sia false, e voi gli andate magari a passare quello che è il classico percorso, quindi magari img default.jpeg, no? ad esempio, e in questo caso qualora non arrivasse nessuna immagine da dove dovrebbe arrivare, voi siete tranquilli e passate un'immagine di default. Questo è un esempio molto, molto classico, un caso di utilizzo comunque abbastanza frequente. Torniamo al nostro valore e alla nostra uh, soluzione e andiamo a vedere quello che è l'utilizzo dell'end operator. L'end operator funziona ovviamente al contrario, in cui solo qualora il valore rispettasse la condizione che noi indichiamo viene passato questo, questo valore viene restituito questo valore, quindi in questo caso valore è true perché ha un valore segnato e allora viene consolgato. Non sono una stringa. In questo caso facciamo sono una stringa perché quello che ci interessa, se andassi a togliere otterrei una stringa vuota perché valore è false, ok? Quindi questo è molto molto utile quando vogliamo invece che solo qualora qualcosa fosse rispettasse la nostra condizione perché noi qua eh, possiamo anche inserire altre condizioni, cioè magari eh, dire che se valore dot è uguale, uguale a 1, allora passami sono una stringa, ok? Quindi non è solo controllare se sono false o, o true, ma anche tutte le condizioni di cui abbiamo bisogno, solo in questo caso vanno a passare questo, questo valore. Ovviamente questi possono essere concatenati quindi se io per caso volessi controllare che oltre a, ad essere uguale a 1 avesse un or operator e avessi che valore uguale, uguale a b come vedete in questo caso io concateno che qua nel caso magari facciamo così mettessi a qui e quali dessi 7 come vedete ottengo comunque sono una stringa perché valore dot length uguale uguale 7 no allora controlla che valore sia uguale uguale ad a questa espressione ritorna true e allora true sì e allora ritorna sono una stringa ok queste sono praticamente le nostre short circuit e evaluation. Abbiamo qualcosa di, di più sensato, quindi allo stato praticamente iniziale. E andiamo a vedere una terza opzione che è il Ternary Operator, in italiano bruttamente operatore ternario, che ci permette proprio di simulare e riassumere quello che è veramente la dichiarazione di un if statement. Questo lo vado a commentare. Ad avere un'altra costante soluzione in cui vado ad utilizzare un ternary operator. Il ternary operator si dichiara con valore.length, quindi la condizione che voglio andare a valutare minore di 2 punto interrogativo, che è come se fosse if valore.length minore di 2 rispondi minore di 2 else valore dot length più 234, ma costa totalmente, totalmente a caso. In questo caso, come vedete, soluzione equivale a minore di 2, perché ovviamente è minore di 2. Se io quindi passassi questa roba qua, ottengo 237, perché un else ok quindi semplicemente è un if su un'unica riga detto in maniera molto molto banale e noi possiamo andare a concatenare a rendere ancora più profondo il nostro ternary operator e avere anche un else if quindi se io dopo il primo, i primi due punti andassi a chiedere un'altra condizione quindi valore dot uh, length minore di facciamo 7. Punto interrogativo, ritornami, sono maggiore di 2 e minore di 7, else, valore.length più 100. Come vedete, ottengo, soddisfo la seconda. Soddisfo la seconda condizione, faccio questo trucco per formattare meglio il codice. Ottengo la seconda condizione nel caso appunto andassi ad aumentare la, mia, la lunghezza del mio valore. Ottengo poi la terza condizione, e così posso andare avanti all'infinito. Questo semplicemente corrisponde al simbolino di IF detto malamente, e questo corrisponde. Ad else, seguito da un altro punto interrogativo, diventa semplicemente un if else. Ah, e possiamo andare avanti così all'infinito. Queste operazioni sono molto molto semplici e possono risparmiare praticamente molto. Cioè, scrivere questo if statement, come fosse veramente un, un if statement, è molto più lungo che andare a scrivere questa dicitura o anche controllare in maniera molto semplice questo tipo di, di, di operazioni. Un caso molto classico di utilizzo di questo tipo di, eh, di soluzione è sicuramente quello per assegnare classi in maniera eh, dinamica a quello che può essere mh, un elemento in HTML o in JSX, dipende se stessi utilizzando React perché appunto nel caso magari ci fosse, questo fosse invece che valore fosse errore e noi invece avessimo true, facciamo questo gioco, true se noi qua avessimo true invece di fare questo gioco qua ne avremo error nel caso avessimo un errore io vado a segnare la classe classe rossa, ad esempio, nel caso fosse false. Vado ad assegnare classe verde. Ok, qua vado a mettere false, classe false e ottengo classe verde come vedete molto utile per fare questo tipo di, di, di operazioni ecco oppure nel caso invece dell'end operator, molto usato magari per verificare, farmi sbloccare di nuovo la mia soluzione, ad esempio condizioni come is admin io qua vado ad avere isAdmin. Mostra cose da admin, vado a dargli true. Mostro le cose da, da admin oppure posso avere anche il not, ovviamente, not is admin false. Non mostra cose da admin. Ok, avete un po' capito quello che è il caso di, di utilizzo. Spero che sia stato utile questa pillola. Si conclude, si conclude qui, buona visione e buone prossime pillole.